Bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabianBrosi.it, quest'oggi torniamo a parlare di After Effects e vediamo come creare l'effetto pioggia, eh, aggiungere l'effetto pioggia ai nostri video. Lo facciamo in soli 3 minuti, iniziamo subito. Bene, ricominciamo da capo, cancello l'effetto della pioggia e abbiamo una situazione simile alla seguente. Quindi il nostro video con la gente che passeggia per strada e vogliamo creare un po' di pioggia. Come fare? Bene, intanto creiamo un nuovo oggetto, tinta unita, potete scegliere il colore che volete, date un nome riconoscibile, per esempio pioggia, e clicchiamo su ok. Perfetto, a questo punto aggiungiamo un effetto. Nel menu simulazione scegliete la voce Rainfall. Vale a dire pioggia sostanzialmente, via, pioggia che cade, non accade nulla apparentemente ma perché lo stiamo vedendo sul grigio, chiaramente grigio su bianco, bianco su grigio, mm, poco visibile. Quindi eh, togliamo la spunta a Composed with the original e già potete vedere intanto che un po' di gozzoline sono presenti nella nostra simulazione così senza fare nulla questo è quello che accade C è una leggera pioggerellina ora giocando con tutti questi parametri potete fare molte cose per esempio potete aumentare la quantità eh, di, di gocce se volete che la pioggia sia una gran pioggia io vi sconsiglio ovviamente di, di, di esagerare eccessivamente eh. gli effetti sono belli quando ci sono ma non si vedono eh, potete chiaramente ingrandire la grandezza delle singole, delle singole goccioline potete modificare la velocità potete anche questo interessante aggiungere un po' di vento no? eh, gli agenti atmosferici chiaramente non cadono in verticale così totale in natura la perfezione sembra assurdo ma non esiste e nel caso della pioggia c'è sempre un po' di vento comunque dell'aria che sposta le goccioline a destra o a sinistra potete ovviamente modificare il colore se il bianco non va bene potete dare un colore differente anche qui il consiglio è guardate guardate fuori dalla finestra quando piove e cercate di simulare quello che vedete potete ovviamente modificare l'opacità 25% di default ovviamente la pioggia non è completamente solida. no? Fatto questo mandate in play e vedete cosa avete ottenuto. Ripeto, non è la soluzione probabilmente più realistica in assoluto, ma se andate di fretta e non vi interessa il realismo al 100%, questo effetto può sicuramente aiutarvi. 3 minuti per vedere come creare l'effetto pioggia in Adobe Premiere Pro, io vi ricordo www.fabioambrosi.it per avere maggiori informazioni, scrivete a tutorial.fabioambrosi.it per richiedere un tutorial su misura per voi da inserire in questi mini tutorial, cercatemi anche su Facebook, la pagina da cliccare, ormai lo sapete bene, chiaramente è Fabio Ambrosi, mettete un like e teniamoci in contatto, ciao al prossimo mini tutorial!